U con dieresi' e u con dieresi grado grado minore di 0 et islandese. Chiocciola barra verticale apostrofo punto esclamativo rovesciato E con accento circonflesso et islandese o è. U con dieresi barra verticale 1 barra 2 u con dieresi u con dieresi grado barra negazione a con dieresi uguale a te punto. O barrata u con, con accento grave X u con dieresi 30, o barrata. u con, con accento grave 0 u con dieresi 0 grado u con dieresi grado 32, o barrata. Chiocciola euro t grado y con accento acuto a con dieresi 0 e t islandese barra verticale e t islandese a con dieresi. Barra verticale a Condieresi Tiu Condieresi et Islandese Paradise City. Chiocciola 30 barra verticale U con dieresi apostrofo U con dieresi U con dieresi grado T$ dollar 2 o con accento circonflesso 3 barra verticale X oe punto punto punto a con dieresi barra verticale a con dieresi T u con dieresi et islandese et islandese grado minore di X et islandese 0 et islandese barra verticale a con barra rovesciata con dieresi A con dieresi. Piet islandese 11 t chiocciola barra verticale x 2 y con accento acuto i di x barra rovesciata 8 a con dieresi islandese punto esclamativo rovesciato EO con accento circonflesso jonsson martin t 0 barra rovesciata f minore di l dollaro l a con dieresi. E o e u con dieresi, u con dieresi grado con dieresi a con dieresi x di at punto esclamativo rovesciato e o con accento circonflesso tp negazione o e x grado di o con tilde x p e tislandese e tislandese o e di tt o e i barra rovesciata f. Punto esclamativo rovesciato è u con accento circonflesso chiocciola u con dieresi apostrofo u con dieresi u con dieresi grado chiocciola xx. Minore di T A con diersi TA con di PP negazione O e tia con con accento acuto barra rovesciata barra rovesciata negazione XO e U con dieresi U con dieresi grado X barrata e lunga chiocciola di A con dieresi ad O con accento circonflesso di 1 barra 4 et islandese barra verticale X a o con dieresi A con dieresi A con dieresi. Uguale V uguale.